Ciao bambini, oggi io e il mio aiutante vi spiegheremo come stupire tutti con la colomba magica. Vi occorrono carta da cucina preferibilmente bianca, forbici, matita, pennarelli, una pirofila e un po' d'acqua. Per prima cosa prendete un foglio di carta da cucina. Piegatelo a metà e di nuovo a metà, o fatelo fare al vostro aiutante. Aprite il foglio e tagliate sulla piega che avete al centro. Otterrete così due libretti che saranno le basi per il vostro gioco di prestigio. Sulla copertina, tenendo la matita leggera, disegnate la sagoma di una colomba. Mi raccomando, senza particolari, solo il contorno. All'interno del libretto, sempre con la matita leggera, nella pagina a destra disegnate di nuovo la colomba. Questa volta aggiungete l'ala e il ramoscello d'olivo. Noi l'abbiamo fatta così. Ripassate i contorni di tutte e due le colombe con i pennarelli. Solo all'interno colorate la colomba e il ramoscello con i puntini. Questo è il nostro esempio, ma voi potete usare i colori che vi piacciono. Ora chiudete il vostro libretto e versate un po' d'acqua nella pirofila. Con delicatezza e attenzione, appoggiate il libretto sull'acqua con la copertina rivolta verso di voi. E... Magia! Buon divertimento!